Salve a tutti, mi chiamo Giuseppe Catenazzo, sono un corsista dello Chef Andrea Di Giglio e volevo dare anche io il mio contributo al riguardo dello Chef, dicendo che è una persona molto seria, precisa, preparata e vi consiglio di acquistare i suoi corsi eh, perché sono corsi molto precisi, sono corsi eh, molto dettagliati e eh, capirete un sacco di cose io nonostante fossi da, sono da anni nel mondo della pasticceria ho comunque deciso di acquistare tutti e quattro i corsi che partono dalle basi fino ad arrivare a cose magari un po' più complesse e devo dire che mh, mi sono servite perché ci sono cose eh, anche sulle basi che magari non conoscevo e che mi hanno aiutato tanto. Eh, ci sono cose nuove che ho scoperto, eh, ci sono um, torte bellissime, moderne, ci sono tecniche di lavorazione eh, nuove che io non conoscevo, eh, c'è cioè ad esempio la sfoglia alla panna che io non sapevo nemmeno l'esistenza, che è una cosa squisita, eh, insomma e quant'altro. C'è tanto da scoprire, c'è tanto da imparare e anche se ho costato tutti e quattro i corsi, devo dire che ci vuole un bel po' di tempo per seguirli perché ci sono un sacco di video eh, tutti precisi e spiegati benissimo e quindi mh, acquistate i corsi e soprattutto scoprirete che lo chef è una persona molto pre preparata e vi darà anche dei, dei consigli e vi aiuterà nel caso in cui avete dei problemi Sì, perché comunque c'è anche questa possibilità che lo chef vi risponde nel momento in cui voi eh, avete dei problemi per qualche ricetta, per qualcosa che non va, non è riuscito, lui trova subito la, la, la, la soluzione. Che dire, eh, sono soddisfatto di, di questi corsi, eh, di nuovo vi ripeto, acquistate i suoi corsi, e evviva lo chef, buona serata.